Alessandro avete appena terminato la presentazione del vostro libro Insorgiamo hai usato un termine che ha colpito parecchio hai detto dobbiamo volerci bene, bisogna volersi bene prova a specificare eh, vabbè, eh, il volersi bene nasce dalla consapevolezza in realtà che siamo molto più uniti di quanto ci vogliono far credere ci voglia far credere una società in cui è, è morte tua, vita mea, no? Così. Eh, chiaramente nasce dalla consapevolezza appunto di uno, di un percorso che fa anche a livello suo più interiore in cui eh, vede, non, non vede se stesso ma è separato da tutto ciò che lo circonda e in quello, in quello spirito penso uno ritrova veramente l'essenza della lotta perché o siamo uniti e ognuno cerca di essere uno per l'altro o se no non, non, non c'è soluzione a un mondo in cui ognuno è contro l'altro no? noi non bisogna scarci in quella trappola eh, fatta della follia de, de, de, de, dell'uno contro l'altro se ci facciamo caso, il, per esempio i padroni del mondo, i cosiddetti padroni del mondo, che poi alla fine, alla fine veramente fanno me nella storiellina la fine del T-Rex, no? così che ha fregato tutta la mia teorita, no? Quella, quella, quella battutina che avevo fatto la storiellina per bambini, bambini, no? il liberismo spiegato a bambini. E, um, uno si accorge appunto, se non cerchiamo di essere veramente uniti e volerci bene, veramente, non possiamo creare, noi siamo la maggioranza e... e, e e ci troviamo a confrontarci, a lottare contro un sistema che, che è gestito da... Da pochissime persone, i padroni in mondo, questi appunto vi dicevo, sono veramente pochi in rispetto a quanto è lei popolo, dalla massa, della gente, oltretutto che si trova in difficoltà. La domanda è perché noi non riusciamo un, a, a creare una massa veramente critica eh, nei confronti di, un, di, di, di un pochi che vogliono imporre un sistema sbagliato. E perché non, non cerchiamo di, di andare nella direzione dell'unità, nella diversità. Se noi facciamo una cosa del modo lì, qualcosa può cambiare, se no non, so, non funziona, non, non può funzionare. E questo insomma è un po' ecco, il concetto di volersi bene. Di volersi bene, volersi bene nasce da, appunto da nostra consapevolezza di essere uno con gli altri, di stare nell'empatia con l'altro, no? e quell'empatia nasce appunto da, da una consapevolezza. Alessandro, vedi ah, delle sì, analogie ah, fra la vostra ah, lotta ah, e sì, la trentennale lotta in Val di Susa? Ah, ah, allora sì, chiaramente ah, lì, anche ah, lì, ah, tu vedi ah, una, comunità di, di una comunità che sì, sì, sì, sì chiaramente ognuno ci avrà le sue storie, chiaramente, sì, no? Sì, no? Sì, chi, chi verrà dall'ambiente ah, cristiano, chi verrà dall'ambiente religioso di e corrente, qualcuno politico, qualsiasi, ci saranno gli altri, ci saranno tutti, però vedano un problema comune e si uniscono e cercano di andare avanti insieme infatti lo sento anche i miei compagni, sono andati lassù, perché sentono comunque un'area che è familiare, che è fatta appunto di gente, cerca di essere unita di nuovo nel stesso oggetto nella diversità e questa è una ricchezza. Un'ultima domanda, sì. avete raccontato comunque di un, di un grosso percorso che c'era ah, stato preventivamente, ah, sì. cioè non era una storia, sì, non è tanto una storia, ah, perché ah, sì. altrimenti probabilmente vi avrebbero piallato velocemente, ah, no, ma tu pensi che non si aspettassero una reazione così forte e, e, e decisa e compatta da parte vostra? non se l'aspettavano e se sì può esserci che in qualche modo questa chiusura potesse avere a che fare con quella vostra forza che avevate già prima allora allora dicendo se la scommetto allora penso delle volte noi se si, si eh, non lo so delle volte ci sta un'idea come se questi questi dell'alta finanza ci abbiano chissà quale lungimiranza allora certo noi ci siamo chiesti in che punto del calcolo siamo loro perché però penso che una reazione in quel modo così forte non se l'aspettava cioè tenendo conto io ti parlo da, da una persona che appunto era lì dentro che gli stavano mettendo un robot fino al giorno prima avevano speso migliaia e migliaia di euro allora dicono ma loro lo sapevano che quella sapiente chiedeva perché facevano lavorare questi, queste zitte esterne a mettere il robot e c'erano tutti i robot e cose è che semplicemente loro Guardano i numeri, ma manco sanno che succede. Quindi io penso che loro a un certo punto gli è piovuto. l'avranno fatto. Ma oh, spostiamo i capitali, facciamo così e così. Senza chiedersi i robot se, eh, perché si va a spendere soldi nei robot, perché abbiamo lasciato tanta roba ancora dentro, tutti i materiali, già cos'è. Loro non gli può fregare di meno perché loro oh, gli interessa. Gli interessi i numeri, no? Gli interessi numeri. Quindi c'è cioè, quegli... È a un certo punto c'è stato un momento e noi ci siamo detto ma in che, in che punto siamo in loro calcolo? e poi a un certo punto ci siamo accorti che probabilmente eravamo fortemente fuori dal loro calcolo perché non si aspettava una reazione in questo modo perché anche lo stabilimento lì in Germania lì lo stiamo chiudendo anche lì a Birmingham lo stiamo chiudendo e, e non hanno avuto la reazione che, ci hanno, che hanno avuto con noi quindi arrivo per dire che questo borgomeo eh, per dire, è un qualcosa che fa pensare che a un certo punto questo signore viene eh, Renziano, Leopoldino che gli ha ben detto, tieni un po' di soldini guarda di far ripartire qualche cosa e comunque cerca di fargli fare la fine della rana bollita questi tipi. Eh, ed è un po' così è tutto, è tutto in movimento è tutto in movimento in continuazione e non so a questo punto anche a che livelli del loro calcolo siamo perché detto secondo me non se l'aspettava. grazie di niente, grazie a te